Come già detto in precedenza, il Perl è un linguaggio debolmente o non tipizzato. A differenza di altri linguaggi come il Java o il C++, nei quali bisogna dichiarare esplicitamente il tipo di variabile a cui vogliamo assegnare un determinato tipo di dato, nel Perl non abbiamo bisogno di ciò. Il Perl, infatti, non fa distinzioni fra tipi di dati e lascia molta più libertà durante la manipolazione di essi, ma, come si dice, da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità. Ecco cosa intendevo dire con il discorso sulle responsabilità e sui poteri rubato palesemente da Spider-Man. Sopra un esempio di codice scritto in C++ dove sto creando una variabile di tipo stringa chiamata nome a cui sto assegnando il valore Marco. Dopo sto tentando di eh, assegnare alla variabile nome il valore 5. In quel caso il compilatore mi restituirebbe un errore e segnalandomi che sto cercando di assegnare un tipo intero a una variabile di tipo stringa e quindi non mi farebbe procedere invece guardiamo il perl come si comporta allora per dichiarare una variabile si utilizza la keyword dollaro e poi seguita dal nome della variabile in questo caso dollaro nome abbiamo creato una variabile chiamata nome a cui abbiamo assegnato i... la stringa marco dopo a... sempre alla variabile nome assegniamo il valore 5 e poi si stampa in output quindi vediamo come si comporta il perle in questo caso come vedete non fa una grinza restituisce in output 5 non è che uh, controlla la coerenza sui tipi di dato dice ah, marco è una stringa te stai provando ad assegnare a una variabile stringa il valore 5 no no prende nome fa una sovrascrittura di dati, leva la stringa Marco e assegna, e assegna il 5, senza restituire alcun errore. Da una parte può essere un vantaggio poiché ci dà estrema flessibilità sul controllo del nostro codice, dall'altra può essere per alcuni un punto a sfavore poiché dovremmo essere noi programmatori a controllare quello che stiamo facendo ed ecco vi servita una scarellata sui tipi di dato. Troviamo gli interi, che sono l'insieme dei numeri naturali positivi e dei numeri naturali negativi, i float e i double. Eh, I float sono anche conosciuti come floating points e si differenziano dal double per la loro minor precisione. Per precisione si intende la capacità di rappresentazione eh, dei valori dopo la virgola. Con i double eh, la capacità di rappresentazione è maggiore rispetto ai float. Poi ci sono i char, i char in informatica è l'unità minima di informazione che può essere un carattere, un numero, un grafema, insomma qualsiasi cosa vogliamo. La stringa non è nient'altro che una sequenza di char uno dopo l'altro. Il booleani invece sono un tipo di dato particolare che può assumere solamente due valori, o 0 o 1. Il per non ha un tipo specifico di dato booleano. In contesto booleano otterremo false solamente nei seguenti casi, assegnando il valore 0 ad una variabile oppure utilizzando la keyword undef, undefined, quindi non definito, utilizzando la forma apice 0 apice oppure utilizzando una lista vuota. Non abbiamo ancora fatto le liste, però fidatevi di me e le faremo in seguito. In tutti gli altri casi otterremo true, ovvero quando il valore di una variabile è diverso da 0, quando una stringa non è nulla e quando una lista non è vuota. Bisogna fare particolare attenzione a questo esempio, ovvero abbiamo fatto una variabile di nome x a cui abbiamo assegnato eh, apparentemente nulla, ma in apparenza perché in realtà al suo interno è inserito lo space e eh, essendo lo space un carattere vero e proprio la stringa non è da definirsi nulla. E per concludere in bellezza diamo un'occhiata agli operatori aritmetici base del linguaggio. Abbiamo gli operatori classici di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. L'ultimo potreste non conoscerlo è l'operatore modulo, restituisce in output il resto della divisione tra due operatori. Infatti se adesso andiamo ad eseguire il programmino, come vedete nella prima riga, Abbiamo in output il risultato dell'addizione, poi della sottrazione, della moltiplicazione, della divisione e infine del modulo. Il modulo restituisce 0 perché 10 diviso 5 come, come il resto dà 0. Inoltre, eh, come no avrete notato, ho utilizzato le parentesi per eh, delimitare l'operazione aritmetica all'interno della funzione print. Io vi consiglio vivamente di utilizzarle ove necessario poiché, oltre che a migliorare la leggibilità del codice, vi possono risparmiare delle noie riguardo alle proprietà di precedenza dei vari operatori, che poi anche queste faremo in seguito, magari in una playlist di approfondimento. Infine, un piccolo extra prima di salutarci. Come in ogni linguaggio di programmazione che si rispetti, è possibile esprimere un decimale nella sua forma esadecimale, binaria e ottale. Per gli esadecimali si utilizza il prefisso 0x seguito dal suo codice S decimale. Per i binari si utilizza il prefisso 0b più la sua rappresentazione binaria e per gli ottali si utilizza il prefisso 0 più la rispettiva rappresentazione ottale. Il programma che ho preparato per l'esempio non è nient'altro che la brutale ripetizione di uno spezzone di codice nel quale cambia solamente la rappresentazione decimale di x e y. Nel primo pezzo troviamo la rappresentazione decimale di 10.255, nel secondo quella binaria e nel terzo quella ottale. Infatti, se adesso andiamo a eseguire il programma, come vedete il risultato è sempre il solito, poiché eh, alla fine non cambia niente se non la rappresentazione del numero decimale. Inoltre, un'altra curiosità. Avrete notato che nella funzione print ho utilizzato il singolo apice invece che il doppio apice. Se avessi utilizzato il doppio apice avrei innescato il processo di interpolazione della stringa. L'interpolazione di una stringa è quel processo nel quale un passato, una variabile all'interno di una stringa viene interpretato e viene restituito il suo valore. Detto ciò direi che per oggi è tutto, ho messo anche abbastanza carne al fuoco... E ci vediamo alla prossima.